Oggi faremo insieme la meditazione del momento magico. Il momento magico è un'espressione cognata da Sharon Salzberg per indicare il ritorno alla consapevolezza del respiro dopo un momento di distrazione. Questa meditazione che è stata ideata... Salzberg, ci aiuta a scoprire proprio la bellezza di questo momento. Il momento del ritorno alla consapevolezza, il momento in cui facciamo questo movimento fondamentale. Ma è anche una meditazione utile per esercitarsi proprio nell'essenza stessa della meditazione e per esercitarci al non giudizio che è un aspetto altrettanto importante. Adesso trova la tua posizione comoda sul banchetto, sul cuscino, sulla sedia o anche in posizione sdraiata supina una posizione però che sia adatta a mantenere viva l'attenzione durante il tempo della pratica, oltre che rilassata. E ascoltiamo insieme tre suoni di campana. Chiudi gli occhi, se ti senti a tuo agio, oppure lasciali leggermente socchiusi, rivolgendo lo sguardo in avanti verso il basso a un metro e mezzo circa di distanza, lo sguardo sfocato perché non è alla ricerca di contenuti visivi, lo sguardo lasciato aperto serve a mantenere ancora un contatto con la realtà in modo da non creare una separazione. Il nostro scopo è comunque quello di adottare una postura fisica e mentale che ci consenta di avere uno stato di rilassamento attento. Adesso facciamo tre respiri profondi intenzionali nei quali cercheremo proprio di sentire l'aria che entra, passa attraverso le narici, riempie il petto e di conseguenza anche l'addome e poi fa il movimento contrario di uscita. Tre respiri profondi. Lasciamo poi che il respiro si stabilisca nel suo ritmo naturale, senza forzarlo, controllarlo. Cerchiamo di sentire il respiro mentre accade, accade da sé, senza cercare di cambiarlo o di migliorarlo. stiamo comunque respirando l'unica cosa che dobbiamo fare è, è sentire questo respiro nota dove senti più chiaramente il respiro per qualcuno potrebbe essere nelle narici o altrimenti nel petto o ancora nell'addome. Su questo respiro posa leggermente la tua attenzione, con la stessa leggerezza di una farfalla che si posa sopra un fiore, in quell'area che hai scelto, le narici, il petto o l'addome. diventa consapevole delle sensazioni in quella zona del corpo, se ad esempio ti stai concentrando sul respiro attraverso le narici potresti provare una sensazione di formicolio, di vibrazione, di calore o di prurita. Potresti notare che il respiro è più freddo quando più fresco quando entra e più caldo quando esce. Ma anche se stai osservando il tuo respiro sul nel petto, nell'addome, Potresti sentire sensazioni come movimento, pressione, stiramento, rilascio. Non è necessario dare un nome a queste sensazioni, ma semplicemente sentirle. Lascia che la tua attenzione si fermi sulla sensazione del respiro naturale, un respiro alla volta. Non è necessario cambiare questa sensazione o forzarla oppure cercare di farlo bene. Vogliamo sentire questa sensazione e basta, solo sentire. Il respiro potrebbe essere profondo. È lento oppure breve superficiale non cercare di cambiarlo rispetto a com'è si semplicemente consapevole di quello che c'è un respiro alla volta Potresti scoprire che il ritmo del tuo respiro cambia, ma lascialo così come è. A volte può capitare che la sensazione del proprio respiro risulti spiacevole, per varie ragioni diverse. In questo ognuno di noi è differente dagli altri. Se questo succede, cerca di ispirare, respirare semplicemente più dolcemente. Per aiutare a sostenere questa consapevolezza del respiro può essere utile ripetere mentalmente delle parole tipo dentro, fuori, o ispiro, espiro, o ancora, se si sta osservando il movimento dell'addome, su, giù, dentro, fuori. È importante non concentrarsi su queste parole in quanto tali, ma sempre mantenere l'attenzione alla sensazione fisica Mentre siamo impegnati a mantenere l'attenzione sul respiro, sorgeranno molte distrazioni, pensieri, immagini, emozioni, dolori, ricordi, progetti. Stai con il tuo respiro e lasciali andare. Non hai bisogno di inseguire queste sensazioni. Non hai bisogno di aggrapparti a queste sensazioni, né di analizzarle. Stai solo respirando. Sharon Salzberg dice che connettersi al respiro quando sorgono pensieri o immagini è come individuare un amico in mezzo alla folla. Non è necessario spingere tutti gli altri da parte o mandarli via. Possiamo semplicemente dirigere il nostro entusiasmo, il nostro interesse la nostra attenzione verso questo amico oh c'è il mio amico in mezzo a quella folla oh c'è il mio respiro tra tutti questi pensieri sentimenti e sensazioni potrebbero sorgere distrazioni abbastanza forti da distogliere la tua attenzione dalla sensazione del respiro, sensazioni fisiche, emozioni, ricordi, progetti, una fantasia, una un elenco di impegni, la lista di faccende domestiche da sbrigare. Qualunque di queste cose accadano, anche se noti una tendenza ad addormentarti, non preoccuparti. Vedi se riesci a lasciare andare tutte queste distrazioni e tornare con tutta calma, respira. Una volta che hai notato ciò che ha portato via la tua attenzione, non devi fare nulla. Basta che tu ne sia consapevole, senza divagare in giudizi tipo, ah, che idiota che sono, mi sono addormentato, mi sono distratto. Oppure interpretazioni, tipo, non sono capace a meditare, o paragoni con gli altri. O, peggio ancora, proiezioni negative verso il futuro, tipo, Ecco, se non sono capace a fare questo adesso, tantomeno sarò in futuro. Eccetera, eccetera. Né ti devi arrabbiare con te stesso, te stesso, per avere un pensiero di cui comunque non devi andare a valutare il contenuto, ma semplicemente riconoscerlo in, qualche, in quanto pensiero. Non stiamo né elaborando i nostri pensieri che sorgono, né li stiamo giudicando. Non stiamo né lottando contro il pensiero che insorge, né ci lasciamo avvolgere e travolgere da questo pensiero. Quando noti che la mente non è nel, nel respiro, ma c'è qualcos'altro, nota cosa c'è e lascialo subito andare. E poi torna a concentrarsi sulle narici o sull'addome e senti semplicemente le sensazioni fisiche del respiro. Nel momento in cui ti accorgi che c'è stata distrazione, quello è il momento magico. È un'opportunità per essere veramente diversi, per trovare una nuova risposta. Invece di dire a me stesso che sono debole, che sono indisciplinato, invece di arrendermi, la frustrazione, lascio semplicemente andare e ricomincio, ricomincio, ricomincio. Anzi, invece di rimproverarmi perché mi sono distratto, potrei ringraziarmi per aver ritrovato la consapevolezza del respiro. E questo atto di ricominciare è l'arte essenziale della meditazione. ogni volta che ti ritrovi a speculare sul futuro, a rivivere il passato, a lasciarti coinvolgere dall'autocritica, semplicemente riporta l'attenzione alle sensazioni reali del respiro, le sensazioni fisiche. Se può aiutarti a mantenere la concentrazione, ripeti mentalmente dentro, fuori, o ispiro, espiro, o se stai osservando l'addome su, giù. L'importante è non concentrarsi sulle parole, ma sempre la, usarle come spunto per portare l'attenzione alla sensazione fisica del respiro. La nostra pratica consiste nel lasciare andare delicatamente e tornare a concentrarsi sul respiro. Ecco, delicatamente è una parola importante. Riconosciamo e rilasciamo gentilmente le distrazioni e perdoniamo gentilmente noi stessi per aver vagato. E con grande gentilezza verso noi stessi, riportiamo ancora una volta l'attenzione al respiro. Se devi lasciare andare le distrazioni e ricominciare migliaia di volte, va bene. Non è un ostacolo la pratica, questa è la pratica. Questa è la vita. A ricominciare, a ricominciare, un respiro alla volta. Se senti un po' di sonnolenza che ti porta via, apri bene gli occhi. Metti la schiena più dritta, prova a concentrarti su uno o più respiri profondi, deliberati, lunghi. Poi torna sempre a respirare normalmente perché non è necessario controllare il respiro, è meglio lasciarlo fluire liberamente. Siamo semplicemente con il respiro. Possiamo sentire l'inizio dell'ispirazione, la sua fine, l'inizio dell'espirazione, e la sua fine e anche quella piccola pausa che c'è tra un respiro e l'altro. E per qualche minuto ancora continuiamo a seguire il respiro. E a ricominciare da capo quando ci accorgiamo di essere distratti. A ricominciare. A ricominciare sempre. Il momento magico. Fino al suono della campana.